Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia, nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante e carino noi indicheremo ai nostri invitati ad esempio dove siamo nella mappa utilizzando LibreOffice Impress che è un equivalente del PowerPoint, LibreOffice può essere installato gratuitamente nella maggior parte delle piattaforme per esempio in Windows, in Linux ed eccetera. Allora noi abbiamo realizzato questa mappa, una mappa dei Monti Sibillini, semplicissima, e noi vogliamo che gli ospiti vadano ad esempio da Visso a Castel Sant'Angelo sul Nera vedete che la mappa è 2048 pixel per 1152 pixel questo è importante perché ogni qualvolta si realizzano delle diapositive o degli slide con PowerPoint o con LibreOffice Impress bisogna un po' rendersi conto che in realtà il proiettore o lo schermo del computer diciamo, è in 16.9 e orizzontale diciamo. non è come il telefonino che è in verticale allora andiamo a vedere con la calcolatrice qual è il rapporto fra queste due informazioni facciamo 2048 diviso 1152 e ci rendiamo che, conto che questo è un numero noto perché è 16 noni 16 diviso 9 se ne facciamo 16 diviso 9 è esattamente la stessa cifra noi perché facciamo questo discorso perché questa mappa noi la, mette, la metteremo come sfondo della diapositiva e alla diapositiva fatta con LibreOffice Impress diremo che deve essere 16 noni allora andiamo ad aprire eh, LibreOffice e scegliamo in questo caso LibreOffice Impress attendiamo un attimo e poi, appena ci si apre, vediamo che noi presenti, siamo aiutati da questo tipo eh, di eh, modelli già, pre, già, già predeterminati. Ma a noi non ci interessa, facciamo subito a nulla. E noi selezionando questi due riquadri con cance sulla tastiera li cancelliamo perché noi vogliamo fare tutti da soli: tutto da soli. Allora andiamo immediatamente nella scheda Layout di LibreOffice Impresse 6.3 e all'interno per esempio della sezione formatta pagina noi abbiamo una finestra molto nota perché è sempre quella, se noi andiamo a vedere e in, eh, nella scheda pagina vedete che noi abbiamo dovuto selezionare orizzontale e non verticale perché la nostra foto è in orizzontale guardiamo l'anteprima e poi abbiamo selezionato schermo 16 noni abbiamo imparato che 16 diviso 9 fa esattamente lo stesso rapporto della nostra foto e ciò significa che la nostra foto di 16 noni può essere messa come sfondo noi la mettiamo come sfondo perché è la maniera più semplice eh, per realizzare questo tipo eh, di documenti andiamo su sfondo e poi premiamo il... Mh, pulsante bitmap e invece di scegliere una, diciamo, un motivo che è già qui inserito da LibreOffice, noi clicchiamo su aggiungi in porta e mettiamo la nostra immagine che è montisibillini.jpg, lo apriamo, vedete che lui tenta di dargli il nome ci mette il carattere dello spazio, percentuale 20, non sappiamo come mai Montisibillini, ok, adesso noi notiamo che se clicchiamo c'è un piccolo errore perché vi ricordate che in alto a sinistra c'era visso in basso a destra c'era Castel Sant'Angelo sul nera evidentemente c'è qualcosa che non va perché lui ha fatto una specie di zoom allora bisogna sempre stare attenti sempre nella scheda layout sempre in formata pagina Vedete che automaticamente non sappiamo per perché, seleziona come stile il mosaico, ma in questo caso, invece, le, la nostra necessità è quella di metterla estesa perché noi dobbiamo vedere tutta la nostra mappa nella inquadratura. Quindi, ricordarsi sempre di mettere estesa. Facciamo, OK. E adesso vediamo che abbiamo tutto quanto. No? abbiamo un avviso a Castel Sant'Angelo sul Nero. Noi vogliamo un piccolo personaggio che si muova. Gli facciamo fare questa strana strada. Che si muova per far vedere alle persone che strada devono prendere per andare da Visso a Castel Sant'Angelo sul Nera. Allora andiamo nella scheda inserisci e all'interno della scheda inserisci c'è immediatamente immagine, noi abbiamo scelto casualmente un pinguino e noi abbiamo messo e collo collocheremo questo pinguino qui sopravvisso e creeremo un'animazione tale che questo pinguino indicherà la strada alle persone che devono venire eh, diciamo a casa nostra. Come si fa? Noi dobbiamo visualizzare questa barra laterale qua cliccando, vedete, il tasto mostra, che non sembra un tasto ma in realtà lo è. E poi vedete qui ci sono tante schede, c'è la scheda proprietà, la scheda cambio di dispositivo, animazione, dis, di, dispositivi schema, stili, galleria e poi c'è il navigatore. Noi ovviamente dobbiamo scegliere animazione perché questa è un'animazione. Come si fa? Si seleziona l'immaginetta, vedete che ci sono le, le manigliette di selezione e poi si fa più, nel senso noi vogliamo introdurre una nuova animazione. Che tipo di animazione è? Di entrata in realtà se noi vediamo c'è cioè percorsi di movimento perché questo pinguino deve fare un percorso di movimento. Più specificamente quale tipo di percorso di movimento a mano libera perché lui ovviamente non lo riesce ad individuare il software automaticamente. Quindi selezioniamo più percorsi di, di movimento linea a mano libera, riselezioniamo il pinguino ed ecco che a mano libera tenendo premuto il mouse noi schiacciamo vedete? che si vede una piccola linea blu molto fine e molto tenue non abbiamo capito perché hanno voluta fare così tenue noi stiamo tracciando vedete, il movimento del pinguino sopra la strada facciamo scendere qua, lo facciamo ritornare qua ed ecco che abbiamo eh, trovato il nostro Castel Sant'Angelo sul nero è sufficiente fare così, selezionare l'immagine fare più percorsi di movimento a mano libera e poi con il mouse tenendo premuto tracciandolo. tracciandolo allora, adesso possiamo ridurre un pochino la scheda e poi possiamo andare per esempio in presentazione e vedere che cosa è successo. Vediamo, inizio di diapositiva Vediamo al click perché l'evento era al click. Vedete che questo pinguino si muove velocissimo. Che cosa facciamo? Con esc usciamo e riandiamo nella scheda animazione e noi la selezioniamo. E gli diciamo è un pochino troppo poco, due secondi. L'animazione deve durare di più, deve durare 5 secondi. Allora riandiamo in presentazione, inizio di diapositiva positiva. Facciamo clic ed ecco che il pinguino nelle curve è velocissimo, però a un certo punto fa questo curvone e arriva fino al Castel Sant'Angelo sul Nero. Andiamo a vedere come possiamo immediatamente salvare questa diapositiva così velocissima, consta di praticamente un documento di una sola diapositiva, vedete il numero 1 con una sola animazione. La facciamo la scheda file e ovviamente noi facciamo salva col nome. Andiamo e ci scriviamo per esempio test... Lo mettiamo nella scrivania, vedete è Open Document, eh, questo è il formato eh, di LibreOffice, ma c'è una certa compatibilità sia fra LibreOffice e Microsoft Office, quindi LibreOffice Impress è una specie di equivalente eh, di Microsoft PowerPoint. Vedete Test ODP, lo doppio clicchiamo, è già aperto. Andiamo in presentazione, facciamo diapositiva. Clicchiamo e vedete che questo documento può essere inviato e condiviso con le persone.